Carissimi amici, benvenuti a questa nuova puntata della Mucca Pazza. Nella prima parte assisteremo ad una breve parodia dal titolo Paradigmi dell'Oltre, in cui vedremo che in una dimensione fantastica Dio decide di scendere sulla terra con un ascensore e di osservare da vicino l'uomo e la donna da lui creati. Nella seconda parte della rubrica culturale, Proseguiremo con la diretta telefonica. Buona visione. Un giorno Dio decise di scendere sulla terra dopo essersi riposato per lungo tempo. Preparò le valigie e salutò tutti gli angeli uno ad uno. Poi prese l'ascensore, fece pressione sul tasto T piano terra e scese giù. Mentre l'ascensore scendeva Dio borbottò tra sé e sé. Ho creato l'uomo e la donna, gli animali ed ogni cosa per facilitar loro la vita. Voglio proprio vedere se hanno reso la terra un paradiso. Quando si aprì la porta dell'ascensore, Dio vide un denso fumo nero, dal profumo acre, e sentì delle urla giungere dal giardino dell'Eden. Quindi, si avvicinò e scorse tra il fumo e le foglie Adamo ed Eva. Da Adamo? Eva? Ma perché state litigando? E che cos'è questo orribile fumo nero? Gli ho detto ad Adamo di non bruciare le erbacce nel giardino, ma lui è testardo, lo sai? Sempre a criticarmi, Eva, mai una volta che mi appoggiassi. Dio, sì. ma non potevi farla più a misura d'uomo, questa qui? Scusate se mi intrometto, ma dove sono finiti tutti gli altri? Gli altri chi? Ma io vi avevo dato la terra per farne un paradiso, affinché vi moltiplicaste e la riempiste. Sono passati millenni e ancora non vi siete riprodotti. Non te lo ha detto, Adamo? Figuriamoci con quello che costano i figli oggi. Ma chi si sente di riprocrearsi? E poi qui siamo in Italia, tutto è difficile. Italia? Ma che cos'è l'Italia? Adamo. Ha voluto cambiare il nome al Giardino dell'Ede, perché lo riteneva antiquato. E così l'ha ribattezzato Italia. Contento lui. Scusami, Dio, eh, ma tu... Mi avevi detto di dare un nome a tutte le cose, alle farfalle, gli insetti, gli alberi, gli animali, eccetera, eccetera. E poi che cos'è questa storia che qui tutto sarebbe difficile? Si vede che manchi da molto tempo, Dio. In Italia ci sono troppe tasse e tante restrizioni. Per una volta devo ammettere che Eva ha ragione. Restrizioni? Quali restrizioni? Beh, per fare un esempio, fare figli non conviene più, ti danno solo un bonus di 500 euro e se hai più di un figlio ti attacchi, poi ci sono i libri scolastici, la mensa, le merendine e dove li prendo i soldi io? Io però vi avevo consigliato di praticare lo scambio merci non di inventare il denaro. Ah sì? E come le faccio io le ricariche? Con le banane? Certo questo è vero. Eh, ma mi sa tanto che dovrò fermarmi parecchio con voi per rimettere a posto un po' le cosine. Che bello, meno male! Sono tre mesi che chiedo ad Adamo di aggiustarmi il rubinetto del bagno. Potresti pensarci tu? Sentite un po'. Potete spiegarmi perché mai vi siete tolti le foglie di fico? È eh, solo per oggi. Le abbiamo portate in tintoria. Io ho fatto la terra affinché fosse abitata in modo equilibrato vi ho dato tanto spazio ma voi non vi siete mai mossi di qui è incredibile eppure sono passati millenni e tu, Adamo, ma guarda che panza che hai messo su! Certo, non ho fatto molto ultimamente ma siamo in zona rossa e non è che possiamo spostarci più di tanto. E poi Eva ha sempre il mal di testa, parla con i serpenti, è un po' strana. Certo che però l'hai fatta davvero bella, eh. Posso chiederti perché? Eh, certo, l'ho fatta bella affinché tu la potessi amare. Ma allora perché l'hai fatta così stupida? <ride> Anche questo è vero. Beh, affinché lei amasse te. Signore, so che mi hai creata e che hai provveduto a questo giardino bellissimo e per tutti questi meravigliosi animali e ecco quell'allegro e buffo serpente. Le albe i tramonti sono svalorditivi, ma io mi sento davvero... non mi sento felice. Mi manca qualcosa. Ti manca qualcosa? E come mai, Eva? Mi sento sola. E quello lì non mi capisce proprio. E poi sono stufa di queste mele. Bene, Eva. In questo caso ho una soluzione. Creerò un altro uomo per te. No, scusate, eh. Cos'è sta storia? Il giardino già è troppo stretto e non c'è posto per gli immigrati. Eva, quest'uomo sarà diverso dal primo. Avrà i suoi difetti con molti aspetti negativi. Mentirà, ti prenderà in giro e sarà vana gloriosa. In pratica ti darà un sacco di problemi. Sarà più alto di te e più veloce e amerà cacciare e uccidere. Avrà uno sguardo scioccamente curioso, sarà scarso di intelletto e si impegnerà in occupazioni infantili come la lotta e prendere a calci una palla. Voglioso, atletico, ma non di certo uno che ti potrà dare una mano in casa. Non sarà molto sveglio e avrà spesso bisogno dei tuoi consigli per pensare correttamente. Te ne va bene uno così? Eh sì, li fai tutti uguali, allora mi tengo ad amo. Scusate eh, se mi intrometto nella discussione, ma il problema Eva. Devi sapere, caro Dio, che Eva sa fare solo passate di mele, torte di mele, marmellate di mele, strudel di mele, e poi si lamenta se metto su un po' di pancia. In realtà io mi sono accorto subito di questi difetti di produzione. Per millenni ho cercato di mettermi in contatto con i centri di assistenza specializzati. Ho già perso una costola per colpa sua. Eh, io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di... Neuser. e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia ma ora è tempo di vivere davvero Ci senti? Mi sentite? Eh? Noi ti sentiamo. sentiamo. Sì, vi sento, sì. Perfetto. Allora... Non bello, mi mi sì? Ok. okay. Allora, allora, Fabio... Prego prego, prego, prego. Allora, come, come dicevamo, dicevamo poco fa, fa Fabio Degan eh, si trova vicino a Frosinone, è un autore, e ci siamo conosciuti nel lontano 2006-2008, insomma, qualcosa del genere, e lui aveva esordito durante una delle primissime puntate di, la, della mucca pazza con un loro scopazzo, che poi ha riproposto anche qualche, sera fa, qualche settimana fa. Fabio, lasciamo a te il microfono, vai. Sì, intanto volevo spiegare il fatto che non ci fa entrare tutti e due nella chat su Skype, perché quello è per il distanziamento che va osservato anche in chat adesso. Ah, sì, due persone contemporaneamente non è possibile siamo troppi eh, per cui siamo troppi esattamente quindi non c'è non c'è modo bellissimo eh. senti c'è neve lì da te che tempo fa no fa un po' fresco ma neve assolutamente no per fortuna no bellissimo noi qui siamo proprio, si proprio no. sulle montagne allora Vai, eh, sei pronto? Sì, ma devo replicare lo scopazzo o posso... Puoi fare quello che vuoi, lo sai, sei a casa. Perfetto, perfetto. Allora io avrei... Visto che ultimamente si parla tanto di vaccini, anche se non siamo a Natale, però è come se stessimo aspettando la nascita del bambinello, ehm, quindi questo vaccino. E quindi io gli ho dedicato un, ehm, una canzone, appunto a questo vaccino, che anche se è una canzone di Natale, però ehm, penso che sia adatta al momento. E se volete ve la canto. Certo, no, no, volentieri, poi le tue canzoni. Vai, vai, siamo curiosi. Ci vorrebbe... Gli zampognare in sottofondo, ma immaginatevi. Ah, va bene. Va così. Tu nasci a strisce stelle, americano quindi, arrivi dal cielo con l'aereo e vieni a meno al freddo e al gelo e vieni a meno al freddo e al gelo o oh vaccino mio divino, io ti vengo qui a pregare, sia somministrato, hai quanto ci costò l'aver comprato, che effetto ci portò, indesiderato. A te che sei del mondo, il Salvatore e danno ne fai poco, o almeno signora, e danno ne fai poco, o almeno signora. Se sarò eletto io mi cignetto, e intanto questa povertà più ci innamora, benché senza lavoro più poveri ancora, perché senza il lavoro non troverò ancora, senza vaccino. Tu piangi per vederti, da me ingrato, dopo sì gran lavoro, sì poco amato, dopo sì gran favore, sei rifiutato. Io ti inietto nel mio petto, se già un tempo fu un Covid, or te bramo. Pfizer, non pianger più, ci vacciniamo. Bill Gates, non pianger più, lo somministriamo. Tu dormi nonno mio, ma il tuo dottore non dormi no, ma veglia tutte le ore. Non dorme no, ma veglia tutte le ore de mio bello vaccinello, a che penso mi chiedi tu? Ho un dubbio immenso. In ti morir per te, in fondo ha senso, un di morir per te, rispondo io penso. E questa è la mia visione del bacino. Capizio, cioè, veramente, Fabio, ma qu quanto ci ha lavorato sopra questa cosa? No, poco. <ride> sono delle illuminazioni e poi, ecco... Angelo, che dici? C le, le, le... <ride> Mi sono divertito molto, pure perché molto. io al teppietto per anni e anni ho fatto proprio la recita di Natale col bambinello, i pastori e tutta questa storia e questi canti per cui sentire in una serata di parodie una parodia non, non, quello che dicevo non riesco a sentirlo ovviamente ho parecchio. Parecchio. sì dovresti sentirlo sul monitor fatto voglia di, ma, fatto eh, ma se metto il monitor poi eh, temo che ci sia il, il ritorno Vabbè, cercavo come... appunto l'auricolare così potevo sentire il monitor senza sì. dar fastidio però pare che l'auricolare ah, l'ho trovato dai, trovato. Qui sono sempre i problemi tecnici della diretta. Della diretta. Allora, no, ehm, no è straordinaria questa cosa perché è stata una serata azzeccata, Angelo, nel senso che siamo partiti con una cosa che... Con la Dama Eva. no? Siamo arrivati a Gesù Bambino, quindi siamo rimasti comunque in tema, senza saperlo. Ci manca giudizio universale e siamo a posto. Veramente. No, ci manca il trionfo di Galatea di Anita Napolitano, così sarebbe l'apoteosi, proprio, insomma. Ci sarà stasera Anita? Anita ci segue sempre, prima o poi farà una comparsa o comunque sarà presente, lo ha detto anche lei. Ha un po' di impegni, però insomma si libererà. Ehm, volevo chiedere a Fabio, Fabio che? Okay, ma hai preparato pure il loro scopazzo? Fabio? Ci Fabio? Sei, Fabio? Ci sei più? Sei iniettato il vaccino. Sei il iniettato... eh, ah, eh. scopasso... eh. Se... eh. Sì, dicevo l'oroscopazzo. scopazzo. Ce l'hai questa sera o Non mi senti. Mi senti? Ci senti? Problemi di audio? Mm. Io mi sento soltanto dal, dall'auricolare. Ok, e ti stavamo chiedendo se avessi No, preparato... io mi sento soltanto dal computer. Ok. Ti stavamo chiedendo se avessi preparato anche l'uroscopazzo. Allora, vediamo se... Beh, beh, la... Diciamo a sentirlo. Sì, volendo ce l'ho sempre sotto mano, insomma. Ok, dai, allora lanciati. Ti ringraziamo Fabio. Allora, adesso interverrà Fabio. Ecco, un attimo. Con lo scopazzo. Siamo in fascia protetta, quindi bollino rosso. Tranquilli, insomma. Gaia quindi possiamo fare e dire. Sei bello tra le nuvole, Angelo, mentre ti osservo. Eh? Poi con la barba bianca, guarda veramente Un Dio. Un Dio. E pare che non me lo voglia. Niente? Ci sei, Fabio? Fabio, tu di che segno sei? Di che segno sei, Fabio? Eh, Problema tecnico, non capisco perché no. Fabio non riesce a... Segnare. Io sono acquario, sono acquario. Ah, sei un acquario. Ok. E Angelo credo avesse qualcosa da dire sugli oroscopi, sui segni zodiacali, perdono. Ah... Tutto sommato sono molto incuriosito perché, fra l'altro, Fabio l'ho già sentito qualche sera fa e quindi ero molto, molto in attesa di sentire questo, di nuovo questa brillante panoramica sugli influssi magici dello zodiaco. Bellissimo. Sì, ma poi voglio dire, non, non è improvvisato, eh. se Viffo, insomma, che ci ha lavorato sopra e l'ha cantata tutta, cioè non ha fatto soltanto una ecco, Ce l'ho, ce l'ho sotto mano, comunque è una replica. Va bene. Va benissimo per la replica. Allora io vado. Vai, vai l'oroscopazzo allora l'oroscopazzo da strapazzo da strapazzo allora mi sentite? si si va tranquilla allora Ariete se siete Ariete, se siete un segno zodiacale, avrete una giornata complicata. Non saprete dove sbattere la testa? Se siete una marca di elettrodomestici, fatevi lavastoviglie e pulite i piatti dei bilancia. Toro, porca vacca che giornata! Lei vi ha messo le corna, vero? in fondo ti tradisce ma ti ama ti fa soffrire ma t'ador, ma t'ador, t'ador, ma t'ador, olè cancro giornata strana metà convulsa e metà stasi metastasi fossimo in voi, cioè un cancro non staremmo a roderci il fegato non fatene una malattia Gemelli, mm, sentiamo. siete un po' distratti. A proposito, dov'è l'altro gemello? Che fai da solo? Sì, sì, anche Caino rispose così. La sera dopo era porta a porta in esclusiva a raccontare il delitto. Indagherò. Vergine, non perdete le speranze e recitate anche oggi la vostra preghiera. Venga il tuo membro, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pene quotidiano, rimetti a noi i nostri gemiti, come noi li rimettiamo ai nostri fottitori, e non ci indurre in astensione, ma liberaci dal virginale. Amen. Alternativa um, un po' più educata per la Vergine. Se vi chiamate l'Ana, avete lasciato ariete e Capricorno nudi, il vostro comportamento è da deplorare, anzi deplorare, de florare col pH, quindi deflorare. Ieri sera, a proposito, qualcuno vi ha visto col gemello scomparso, che mi dite? Bilancia, vi sentite calpestati e vi pesa, mantenete il vostro equilibrio. Chissà, proprio per bilancia qualcuno gli sale sempre sopra. Scorpione, se volete sentirvi figli, e non andate nell'Africa Nera, cari sgorbioni. Magittario, avete molte frecce al vostro arco. Siete a cavallo, almeno dalla cintura in giù. Ma vedo che di frecce ne manca una. Avete ucciso voi il gemello mancante? Capricorno, non caprite un corno? Beh, non abbacchiatevi. Pasqua è passata. Acquario, se vi riempite di pesci rossi, non allarmatevi troppo, è solo morbillo. Pesci, cercate la compagnia di gente sveglia, si sa che chi dorme non vi acchiappa, chi dorme non piglia pesci, a meno che non usi la sonno lenza per pescare nel letto del fiume praticamente. Ma rispondete, come mai il gemello scomparso ha lasciato un biglietto con scritto? Tonno subito. Ne sapete niente? Gli avete fatto farlo? La fine di Laura Palmera? Bel tonno Palmera? Laura Palmer di Twin Peaks? Non rispondete? Acqua in bocca. E come dite? Ma anche il leone. In the jungle, the magic jungle, the lion sleeps tonight. Dorme che sembra un angioletto. Eppure starà digerendo il gemello sbranato Eccolo. ne avrà fatto l'orciferia branca leone da norcia in questo fumoso contesto vi diamo appuntamento alla prossima puntata dei segreti di Twin come gemello Spec anziché Pix meglio di della morte dell'amore anzi della morte mortadella e questa era la prima puntata del loro scopazzo mm. È troppo Bene. carina, io l'ho persa l'altra volta. Questa, quindi vedi la replica è troppo <ride> carina, mamma mia! È carina, Fabio Fabio mi senti? Fabio? Fabio, Fabio, ci sei ancora? Sì, ci sono, sì. Ma senti? Ci, sono, ci, sono, sì. ci senti? Adesso mi sento anche sì. cosa, perfetto. Sento, sì. Allora ti sta chiedendo Angelo, però. Ehm... Lui ti dovrebbe sentire Angelo attraverso il monito per sentire te le tue domande. Però lui se sente il monito. Allora vediamo se trasferisci tu. Senti Fabio, io vorrei tanto che tu con questo spirito avveniristico stasera ci parlassi d'amore. Sì, ti sta ascoltando Angelo, vai. Ripeto? No, no, ti sente attraverso il PC. Perché io gli ho ah. già chiesto quello che, che avrei detto. Sì. ha diverse poesie scritte. No, poesie scritte ha detto che adesso le. No, legge. ti piacerebbe molto che tu ci parlassi no, a braccio. Tutte le pazzie che ti vengono in questo ah, le momento. Tutte le pazzie che poesie. ti vengono in mente, non le, le poesie, tutte le pazzie che dovessero venirti in mente adesso l'amore. Sì. puoi esecrarle tranquillamente, a ruota libera. I tuoi pensieri sull'amore. Tutto quello che ti viene in mente. Qual è stata l'avventura più pazzesca che hai vissuto? Ah beh, non so Altrove se potre... ho, detto, inizio, no. ho definito l'amore e ho detto ma l'amore che cos'è? Ecco. L'avventura più pazzesca che ho vissuto per amore. Okay. Eh. Eh? <ride> sai io no. coinvolgere delle altre persone vabbè senza far nomi senza far nomi eh... Eh. dai lo mettiamo in imbarazzo ti abbiamo messo in imbarazzo ah, vabbè c'è caduta la senso, linea c'è <ride> il maltempo la linea va e viene insomma no? Vero Fabio? È difficile. Allora, chi è che? Allora, come diceva Angelo. La prossima volta me ne preparo, dai, la prossima volta me ne preparo. Come diceva nella parodia della se, no, di ieri, insomma, di venerdì, Angelo, quando diceva che chi non ha mai. Eh, oddio, com'era Angelo? Chi non ha mai amato? Eh, la follia e l'amore, insomma, c'era qualcosa, c'era un nesso. È vero, eh? ecco perché quindi... siamo ancora su quell'onda. C'è un Uno un po' più importante di me, cioè il sociologo Alberoni Che giustamente ha definito la persona amata come la persona che ci fa uscire da noi stessi, quindi che ci consegna la collega ok alle volte con ci, con ci, ci fa anche uscire dagli gangheri. Quindi, l'amore non può che essere con eh? infatti. Sì. sicuramente, quotidianamente insomma senti eh, Fabio noi ti ringraziamo adesso vorremmo lasciare spazio alla poesia sei veramente simpatico, sei grande Fabio quindi veramente. insomma eh, ci rendiamo conto che poi hai anche lavorato sul testo la test. tua creatività eh, è... sì infatti bellissimo d'accordo noi ti ringraziamo tantissimo mi raccomando per la prossima puntata proponi qualcosa, studia bene ti interroghiamo va bene te... assolutamente sì, sono, preparato, sono a, preparato a tema libero un abbraccio Fabio ciao. ciao Fabio grazie sì, sì le foglie d'amore eh. quelle sicuramente ce ne stanno tante in giro ciao carissimo, buona serata pazzi per amore allora, per mangiare. amore allora vediamo se Rossana Abbiamo un'altra diretta. Un'altra diretta, un'altra poesia. Vediamo, vediamo se sta squillando. Ci sei? ecco la Rossana da Alfonsine, Ravenna, la bellissima Rossana Imaldi in arte orchidea. Ci sei? pardon classe, classe sì. provincia di Ravenna va benissimo esatto. che Rossano è la donna di classe allora tu ci stavi seguendo? ciao! io ho visto ah ok ciao. hai visto anche Angelo quanto è bella guardalo tra le nubi sì. tra le nubi il nostro signore oggi è in veste di Aspetta. Dio sua santità quindi insomma rispetto Cerco di esprimermi al massimo. È quel bel signore lì con la barba. È lui, è lui. E' quel bel signore. E quel bel signore lì con la barba. Buonasera, bellissimo. come stai? Ve l'ho sentito anche recitare. Eh. Credo che non vi oh. siete mai incontrati di persona al tempietto a Roma. Forse? Ciao, buonasera. E tu? Va bene? Molto no. bene, contento di no, stare qui con voi. Ah, no, beh, sì. Lo senti attraverso il computer, Rossana? No, io sono al telefono, quindi ah. mi vedo. Allora, vediamo. Mi... Qui. Quindi non senti l'audio? Non senti Angelo che ti ha risposto? Sì, ma arrivate comunque, mi arrivate in ritardo. Sì, eh? anche noi, sì, c'è cioè un po'... Qualche minuto di... Sì, ma io mi sto guardando nel cellulare. Ah. Qui c'è il però dovrebbe sentirlo, perché non capisco. Io, Angelo, lo sento pochissimo. Sì, lo sento col volume basso. No, ma lì sul monitor si sente benissimo. Si sente, perfetto. Rossana, vabbè, in questo momento dobbiamo capire perché il telefono non trasmette il... Ci sì. Noi ti sentiamo benissimo. Allora tu che cos'hai preparato per questa sera? E Rossana? Io, io. Sì. Allora, ho una poesia che ho scritto per Toser, ti ricordi Toser? Sì, eh, sì, come sì, no, come no? <ride> certo. Vai benissimo. Vai pure. Allora io. Ma allora, io... c'è la regina arabo? Eh no. <ride> Scherzavo, bella mia. Quando sei pronta, vai. Sì, sono pronta. Vai. Brava. Immaginavo di essere lì. Beh, per chi conosce TOS poi insomma, chi c'è stato, ci ha vissuto come anche noi, è qualcosa di straordinario. E qualcuno dice ma c'è solo sabbia e, e, ci sono solo sabbie e palme, è un'oasi. Però mh, gente cordiale, veramente una bella atmosfera non è molto, diciamo come dire, non attrezzata, eh, non offre molto voglio dire, no? Però è molto turistica. Sì. Che vuoi dire? Rossi. E non ti sento. Tu Angelo sei stato a Tosa? No. Però me la sto immaginando. No, mi senti, mi senti, grazie sì, a ti sentiamo, a che tratti, dita. Ross, parla pure. Ti sentiamo, Ross, parla. è che è tutto acceso, quindi ci senti. senti le voci, Sente le voci. Eh, infatti, è una piccola oasi. E, quindi... e ti ricordi che bellissima oasi, con le palme, il laghetto che ormai... Ma i procura... che mi sono mangiata? Eh! Quelli sì che erano... E la, e la carne di dromedario ne vogliamo parlare? Angelo, ne vogliamo parlare? Carne di dromedario? Ti dirò... Fatta Conta, come spezzatino, pezzecca, buonissima. Vabbè, adesso magari ci stanno pure i vegetariani, no? i vegani. Comunque, insomma, io sono carnivoro, onnivoro. Rossa. allora, a parte, a parte la poesia di... Ma le tue barzellette, quelle che ci raccontavi una è... volta, quelle pure... Tu una volta raccontavi certe barzellette frepitose. <ride> eh. Dai, tiraci sul morale. Ne hai una qui, rossa? Ascolta, ma, ma i bargelletti ne ho, nemmeno ne, ne dovrei preparare. Eh? <ride> Oppure una cosa simpatica che ti è accaduta, che ti è successa di recente, dai. Un aneddoto. Qualche aneddoto. Ah, ah, qualche aneddoto ti posso raccontare? Mi ascoltate? Sì, sì, benissimo. Ecco, qualche aneddoto te lo posso raccontare. Ti posso raccontare? Um, hai presente Gianni Morandi? Sì. Sì, sì. Ecco, che, che si è bruciato le mani, e si è bruciato le a, gambe. A quanto pare sì, poverino, sì. Ho saputo. molto mm. perché non è Aspetta, credo che Angelo ti debba dire qualcosa. Credo di, volevo, dedi, volevo dedicarle una piccola lirica. Rossana? Voleva ascoltare. dedicarti, voleva Aspetta, dedicarti scusa. una lirica. Eh, Rossa, eh, la, do, la, domanda, la domanda di Angelo la senti sul tuo schermo lì sul computer? Quindi. Lasciamo parlare Angelo e dopo qualche secondo lo sentirai sul tuo schermo, ok? C'è una differita, va bene? Adesso la... sto accendendo il computer, perché prima non l'avevo acceso ma non sentivo dal computer. Ecco. Sto accendendolo. Perfetto. Sto aprendolo. Allora un attimino Angelo così ti potrà sentire. Tu certo. e... uh, Rossana. ti chiami Rossana, vero? Rossana Imaldi. Imaldi. Mai ma ma arricchito 900, di tutte quelle sensazioni eh. e quelle immagini e te le voglio in parte trasformare in altre cose che devi condire. Eh, scusa mi un attimo Angelo. Ma hai il, tu ci segui attraverso il computer? No, io ti seguo con il cellulare. Perché se accendessi il computer vedresti anche Angelo e, e lo sentiresti. Lo vedo, Angelo. Ah, allora eh. devi dare un, devi dare un, un paio devi, di minuti. Devi alzare il volume e aspettare tra quello che diciamo noi qui e quello che senti sul computer. Passano circa 10-15 secondi. Per cui sentirei... C'è una differita. Okay? Noi siamo sulle montagne, voi Ma siete no. giù. Ci vuole un po' di tempo, ah, capito? Beh, giù. Okay. <ride> giù, non è proprio giù. È eh, a ovest, sì, a est. Allora, aspetta qualche secondo, adesso ti, ti fa una domanda a Angelo e la senti attraverso lo schermo, se alzi il volume. Vai Angelo. Sì, sì, aspetta, aspetta. Sì, ma non la sento lo sento. Anche perché il computer è a parte. Mi senti? Sentite. Sì, noi ti sentiamo. Adesso diamo la parola da, ad Angelo. Allora. Rossana, mi Arriva. senti? Sì. Perfetto. Oh, no, che è che ma guarda veramente. No, eh, ce l'ha spento o qualcosa del genere. Allora, ah, mi dispiace eh. perché questa sera proprio quel collegamento telefonico di solito fila tutto liscio, perfetto. Eh, vediamo Dai, un po'. Ma noi ci senti? E eh, quindi... Aspetta. vediamo così. Tu così ci senti? Ci senti bene? Ok. È perché in questo momento non sta parlando. Perché Angelo non sta parlando, non lo senti, insomma. Sa, non la faccio fase... sentire se resta, non parlo. <ride> Poi vorrei darti delle emozioni, quindi se non mi senti dovrei essere veramente un mago per potertele dare. Ti senti, ti Chissà, senti. forse potrei esercitarmi un po' a questa magia. Tu ti riesci so. a seguire le mie parole? Ti sente angelo vai pure tu fuggi con me verso la stella che ci nasconde nella sua luce so che porterai quella farfalla dei tuoi pensieri nella mia vita sì io ti dirò Viaggia col cuore per le colline di questo amore No, credo che ormai il mio destino ci porta il sole del nostro addio Ma se poi vorrai, forse la vita darà il suo segno Strada smarrita innamorata forse del nulla nella mia corsa così affannata oggi ho trovato niente in me stessa nel lago grande la tua scintilla queste sono delle immagini che sono state evocate in me da un lago bellissimo che non so se voi avete avuto la fortuna di conoscere e che si trova in Macedonia ai confini con la Grecia e si chiama Lago di Ocrid e per me è una specie di lago di scintille di sensazioni, di stelline che emergono dall'acqua come fossero la sorgente di tutta la grandiosità di quel panorama mamma mia <ride> è grande Angelo <ride> allora ho visto che sei riuscito Abbiamo qualche problema sui tempi? Beh, ce la dico beh Speriamo sì, passando il tempo, covid permettendo, di poterci riunire poeticamente, riabbracciarci. Ti ricordi una volta c'era. sarà una poesia a salvarci, speriamo sarà una poesia a riunirci. Insomma. Eh sì, infatti. Angelo, tu. Benissimo! Grazie, cara Rossana! Ti mandiamo un abbraccio! Un abbraccio, un bacio grandissimo! Sì! Sì, sì, dimmi! Ma come Barzelletta o come realtà? Sì! <ride> Infatti, normale. Come diceva Paro normale? Allora ci fu un abbraccione, Ross. Grazie, Ross. Alla prossima, o ok. Venerdì. Va per bene, ven per venerdì. No, è ven sabato. Venerdì e sabato, quando ci sei? Le barzellette, la mucca pazza, va bene. Venerdì le poesie e sabato, le, le barzellette. Un abbraccio. Un bacio, grazie. Ciao Ross, ciao. Allora, è andata... ecco qua. Angelo, ci sei? Sì. Allora, qui merita <ride> un applauso. Ah, <ride> oh, straordinaria. E no, stavo per dire una cosa, poi mi è passata di mente, sai quelle cose che ti, ti passano davanti così, così e poi se ne vanno. Comunque, Rosa no, è straordinaria. Eh, dice è paranormale. Eh, dice cosa ne pensate del paranormale? Un po' mi era venuta l'ansia perché ho detto adesso che come introduciamo l'argomento paranormale, insomma, anche perché è un argomento senza, senza andare troppo sul serio. La Rossana è mitica. Ci siamo conosciuti a Pisa la prima volta. In un lontano evento era a Pisa. Sì, eh? non, per... ricordo non ricordo bene l'anno. Non ricordo l'anno 2007, e... 2008 Non lo so. Non ricordo più, però. Avevamo sì, un organizzato evento. un evento a Pisa, bellissimo. Saluto tutti gli amici di Pisa e saluto tutti gli amici che sono in ascolto. Angelo. Tu che sei tra le nubi questa sera avrai sicuramente dei pensieri più leggeri dei nostri. Tu hai delle barzellette Angelo? Ah, io con le barzellette non sono molto bravo perché ho il difetto più terribile che uno che vuole raccontare le barzellette possa avere, cioè rido prima della battuta e quindi evito accuratamente di espormi bellissimo senti allora al di là del, delle varie faccende quotidiane no? ma questa storia dello stare chiuso in casa ha stufato a te a me o a Rossana? a te, a te Rossana è andata in questo momento Rossana eh, viaggia col paranormale. Ah, okay. Per me sì, ma molto stufato, però d'altronde è eh, sì. come la mettiamo. E come la mettiamo? È a tutti che ha stufato giustamente. Eh, vabbè, no. Diciamo, io non lo considero nemmeno necessario, per cui sto un po' in difficoltà a dire la verità. È difficile non, non inquietarsi, no? Beh, sì sicuramente. sì, sicuramente. Però vabbè, io ho notato tanti aspetti. Allora sarà che poi alla fine uno è, vuole essere sempre, no, non necessariamente positivo. Diciamo che uno rinasce poi dalle proprie ceneri e riesce a trasformare un qualcosa di poco piacevole in qualcosa non di gradevole ma di accettabile e siamo riusciti comunque al di là delle cose culturali, siamo riusciti a trarre il meglio da questa situazione, nel senso che la gente ha iniziato molto più a lavorare col cervello, finalmente, quello che mi dispiace, è vero? Quello che ti dispiace? Quello che mi dispiace è che i mezzi di trasmissione attuali eh, che dovrebbero trasmettere cultura mh, o comunque un format uh, edificante eh, no, si scopre perché poi alla fine come se nulla fosse successo quando accendi la televisione al di là dei vari telegiornali scopri capito un mondo dove gli spazi televisivi sono esattamente quelli che, lo, che erano in precedenza, cioè non è cambiato, non è cambiato nulla, non c'è niente di fruttivo né di edificante da, da, da seguire. c'è questa abitudine del, del superficiale, che certa gente, pure, eppure è capace solo di dare quella. Però tu, apprezziamolo, tu, eh, diciamo, allora, no, no, no, no, è, è giusto. Io ho vi so visto anche, mh, ci sono allora dei canali televisivi che trasmettono solo cartoni animati 24 ore, no? Chiaramente tu ormai è la figlia grande, forse non li segui i cartoni animati, i film di animazione. Ma noi qui 24 ore acceso, però poi scopri <ride> che tutti i giorni, cioè, io voglio dire la replica è accettabile, cioè tutti i canali televisivi replicano in diverse fasce orarie gli stessi programmi, ma rivedere quotidianamente gli stessi film, gli stessi cartoni animati o anche film o altre cose è un po' la prassi no? tra tutti i canali televisivi, se ci fai caso. Per cui, in un periodo in cui uno è costretto confinato in casa, non è che poi Può trovare spettacolo, si, si accendi la televisione e poi si lamentano se l'audience diminuisce. Chiaramente, questo lo trovo spaventoso. Sì, credo che non si sia capito che, in fondo, fare spettacolo, fare cultura, è un po' come fare il contadino: c'è una meraviglia nel seminare c'è una meraviglia nel veder germogliare le cose, una meraviglia nella fioritura, una meraviglia nel quando ci sono gli, albi, gli alberi carichi di frutti, uno stupore infinito quando le foglie verdi a un certo punto fanno quella specie di danza pazzesca che all'improvviso diventano gialle come se il blu del verde fosse uscito e si fosse trasformato nelle nebbie dell'autunno e poi vedere che le foglie nelle venature cominciano a diventare arancioni rosse che quindi c'è il segnale che il calore dell'estate sta rientrando nella terra e poi a un certo punto le foglie che diventano arancione, all'improvviso ritornano marroni, che significa che il blu che era uscito è rientrato. Il momento in cui rientra il blu provenendo dalle nebbie dell'autunno, improvvisamente la foglia si stacca, volteggia e cade a terra. Fare cultura è vivere momenti di questo genere e in effetti mentre una tradizione contadina generalizzata c'era, forse oggi non c'è più in Europa, perlomeno in Europa, nel campo della cultura una, un qualcosa di equivalente a livello generale ancora deve nascere. Allora io mi stupisco come mai avendo strumenti così potenti a disposizione non ci siano uomini, donne, ragazzi, ragazze che siano capaci di produrre qualcosa continuamente di vivo, di nuovo, di arare la terra, seminare, annaquare, innaquare, innaffiare e, insomma questa cosa mi stupisce un po' però già il fatto stesso di saperla è qualcosa che mi conforta e mi entusiasma e mi dà speranza per il futuro di tutti quello che ad esempio tu e luana state facendo in fondo nel giro di 3-4 giorni ci ha permesso di accendere due o tre focherelli niente male perché gli altri non possono certo non si tratta di copiare quello che sta facendo eh, cultura web tv ma si tratta di in amicizia entrare in concorrenza vedere chi è capace di fare meglio per gli altri e reciprocamente insomma io sono molto allegro e in questa situazione drammatica sono riuscito, anche grazie alla mia cagnetta, a cogliere il meglio. Avendo questo lasciapassare di una cagnetta da portare mm. in giro per la città, ho fatto un sacco di amicizie. Si sono creati tanti progetti, perlomeno a livello di sogno, che sembrava che non fosse più possibile coltivare. Beh, dare... Beh, dare Oh, bellissimo. bellissimo, allora quella del cane non è la strategia, strategia insomma. Insomma. Cioè, ti nemmeno devo nemmeno leggere nemmeno. un commento di Fiammetta Felici che non so se l'hai vista no. trovo bellissima la trasmissione pre preserale di musica su Rai 3 dal titolo Via dei Matti condotta dal bravissimo pianista Stefano Bollani e dalla sua compagnia Valentina Cenni. Tutto sommato ci fa piacere che ci sia questa trasmissione. No, <ride> lo voglio vedere allora. Grazie, Grazie per la segnalazione, Fiammetta. Se tu l'hai vista, vista, magari ci puoi anche dire qualcosa in più, se, in più, se, se ti fa piacere chiamare. chiamare scarrellando ci sono pochi canali che effettivamente ti danno messaggi culturali a parte va bene, le, i, i classici filmati di storia dell'arte quelli insomma, che ti parlano dell'Italia o dei musei però poi effettivamente ci sono pochi, pochi canali che poi diano le, le basi e le radici a questi ragazzi, ragazzi che, che oggi come, come oggi sono costretti a stare, a stare al computer, a stare a casa, a ribadirsi invece davanti a programmi che comunque non sono costruttivi. O non Appunto, appunto mh, proprio perché, perché viaggio su, su internet, internet. La televisione mi auguro che televisione. ci siano ah, e ci, ci sono, sono comunque ragazzi che amano l'arte e che, che in qualche, qualche modo, a loro modo, eh, si, collegano si collegano su altri canali. canali cioè, cioè, cercano di, di, di, di annaffiare, come, come mi diceva, diceva Angela, appunto, di annaffiare eh, la pianta, la pianta ma, culturale, ma, culturale, la, la pianta. Ma, del, dell'intelletto, dell dell della, della, della cultura in, in generale. generale, sì, ce, ce, ne sono, ce ne sono, ce ne sono e mi auguro che ce, ce ne siano, siano sempre, sempre di più. più insomma. Sì, uno, uno si auspica, auspica poi che, che tutti questi, questi mezzi di trasmissione e di comunicazione che abbiamo, che comunichino più che trasmettere prima o poi, poi eh, visto, visto che, che comunque, comunque ecco, voglio dire uno pure con l'antenna parabolica, parabolica, insomma, di canali televisivi di ne vediamo migliaia, ma la televisione così come è stata concepita negli anni 50 e è, è andata avanti, avanti fino a, ad ora e è che, che molti, molti non, si non si sono resi conto che quell'era è morta, ormai c'è stata, stata un'evoluzione pazzesca e, e la gente, gente vuole scegliere i, i propri contenuti da vedere. E non, e non più, più affidarsi, affidarsi a un palinsesto, palinsesto che comunque è troppo generalizzato e che mira eh, soltanto a vendere, vendere dei prodotti e, prodotti e quindi, quindi a fare audience e, e di cultura non c'è rimasto più nulla cioè la RAI era partita, partita bene 50, negli anni 50 con le trasmissioni come, come Non è mai troppo tardi e commedie e, e, e varie varie trasmissioni che erano comunque interessanti anche, anche per, per i ragazzi ricordo c'era poco ma insomma era fatto discretamente, discretamente. Ora, ora hanno tanti, tanti strumenti, strumenti eppure ti offrono ben poco a me sembra che si è persa l'amicizia forse non c'è mai stata l'amicizia vera e il desiderio di lavorare di lavorare insieme fra radio, televisione e pubblico, e spettatori. Non c'è questa scintilla in cui ci si vuole bene, si desidera vivere bene una vita culturale nella creazione artistica. È assolutamente assente a parer mio, ma dovrebbe nascere stimoliamola facciamola corte al pubblico cerchiamo di amarlo e di desiderare e di lavorare insieme ma guarda, non per fare le stesse cose c'è troppa concorrenza no. sì, ormai c'è troppa concorrenza, concorrenza. Già, Già, la RAI stessa, io mi ricordo, ricordo negli anni setta, setta, seconda la metà anni setta, settanta, seconda metà degli anni 70 cominciò a mettere, mettere allora, inizialmente mettevo, mettevo quel triangolino, triangolino la lampeggiante che, che ti indicava che sulla prima rete o sulla seconda rete stava per andare in un altro canale. programma e quindi, quindi tu cambiavi canale poi hanno cominciato a farsi concorrenza tra di loro le prime due reti quindi il triangolino lampeggiante, lampeggiante non apparve più perché, perché io dovevo passare i miei telespettatori all'altro canale, canale. Visto, visto che poi tutti, tutti i canali sono strumentalizzati politicamente e, e via via dicendo e, e quindi, quindi insomma c'è stata, sembrava un boom a da partire dagli anni 70, insomma, degli, degli, degli anni 70, delle radio libere, io ho iniziato a trasmettere proprio in quegli anni, che, che bello che, bello era. che Trasmettevi era! Trasmettevi per, per, poche, per distanze, per distanze minime, minime, eppure provavi un'emozione che non ti dà oggi una diretta fruibile in tutto il mondo, cioè è pazzesco, no? c'era un'emozione diversa molto più grande, più grande. Cioè, tu, tu giravi, giravi sì, volavi, però io quello rom... che vedo scusa Gian perché è una cosa molto bella e importante che speriamo che in qualche maniera germogli non vedo il desiderio dei giornalisti degli attori dei produttori di mischiarsi in mezzo alla gente non c'è, praticamente io adesso, a parte che con te e con Luana ci eravamo incontrati, normalmente poi basta poco per capire se in un rapporto c'è un futuro, E pro, insomma credo che l'avessimo capito tutti e tre, però che ci sia la voglia nell'attore nel produttore nel musicista di comporre insieme qualcosa nella società questo mi sembra completamente assente non sento un invito a vivere una vita insieme quando vedo la televisione quando sento una radio quando apro internet non c'è mai un desiderio di incontrarti. Sì, forse per toccarti se sei un idolo. Però non c'è nessuno che, uscendo dallo schermo, ti venga a trovare e dica «Facciamo qualche bella impresa insieme». Ci sono tutte finzioni che poi hanno il culmine nello sfogo politico nei periodi che si avvicinano alle elezioni. Io credo che adesso stasera noi stiamo parlando, abbiamo fatto delle cose, abbiamo sentito Fabio, Rossana, poi questa cosa spero che viva ancora nel tempo, questa, proprio questa puntata di stasera come vi dicevo oggi, però. La cosa bellissima è incontrare, fare qualcosa con chi seguirà questa puntata e essere più noi tre a cercarli che essere loro a cercarci e noi a non farci raggiungere. Se tu pensi che un po' di anni fa chiunque poteva entrare alla RAI circolare per gli uffici, poteva entrare in qualsiasi redazione di giornale circolando come i giardinetti e oggi non c'è verso di entrare né in una pubblica, non parlo di questo periodo che vabbè è una bella scusa per impedire chiunque, che qual... chiunque ci raggiunga non si entra più nella pubblica amministrazione, non si entra più negli uffici, nelle società, non si entra nelle, nelle redazioni, non si, re non si entra dappertutto, non c'è nessuno di coloro che trasmettono che voglia incontrare gli spettatori. È, è un argomento interessante, interessante no? ma probabilmente eh, c'è cioè anche, anche il fatto, fatto che, che molti hanno perso fiducia nelle istituzioni, istituzioni quindi tutte, tutte le istituzioni e, e chiaramente, chiaramente quella dei media eh, legata ai media è, è sicuramente una delle più importanti no? No? Perché, perché quando non credi, non credi più è perché a forza di sperare e credere poi alla fine hai capito no, che sulle, sulle, sulle onde non viaggia, viaggia esattamente la, la verità dell'informazione. E poi penso, penso che la spada, la, la botta finale, finale più che altro sia, che altro sia stata fatta data proprio da questa epidemia, epidemia che ha fatto, fatto veramente aprire le coscienze, eh, le menti, perché le menti viaggiano no? Ancora di più perché hanno più tempo finalmente le persone possono pensare con la propria testa e adesso si rendono conto veramente dell'informazione, di come pesare l'informazione. Quindi, non solo a livello le istituzioni, insomma, i, i vari settori pubblici, ma anche nel privato. Noi, tra l'altro, vabbè, siamo arrivati col tempo perché siamo andati pure oltre i 13 minuti. minuti però è stato dichiarissimo Angelo beh sì, ma sì, no, tornando e... anche al discorso che diceva Angelo del fatto di ehm, di, cercare di cercare le persone, le persone cioè non fa che siano le persone, persone che cercano ma anche noi cerchiamo le persone, persone. Diciamo, diciamo che, che allora, vabbè, noi già, già da anni facciamo la, la, la web tv, TV e c'erano persone che ci telefonavano eh, anche dal da Canada eh, eh, dalla, dalla Costa Rica, dall'India e, e questo era bello perché comunque ci faceva sentire appunto una famiglia e poi per, per motivi situazioni varie, insomma i nostri percorsi si sono, un po', si si sono un, un po' fermati e abbiamo voluto riprendere, riprendere questa, questa iniziativa eh, non solo per il Covid cioè era già un'iniziativa che volevamo riprendere eh, a tempo a debito Gaia, Gaia permettendo perché, perché giustamente Gaia non era possibile, possibile. E, e forse e, eh, appunto, appunto iniziarla in questo, in periodo, questo periodo che ehm... Per, per colpa del Covid ci ha dato forse una marcia in più per dire, dire va bene, allora, allora adesso siamo pronti, adesso ripartiamo, ripartiamo diamo questa, questa l opportunità, l opportunità appunto di rincontrarci, di rivedere vecchi amici, di, di creare, creare nuovi amici, di, amici, di, di ricreare quella famiglia che si era formata all'epoca. Perché la ah, gente è più disposta eh, in questo eh, periodo. Sì, infatti, magari, magari forse la fascia di orario non è esatta, Potremo Potremmo vedere più in là magari cambiare, cambiare giorno, cambiare, cambiare ora, ora eh, sentendo anche, anche il parere di altre persone che magari ci dicono guarda, ci dicono, guarda la fascia delle quattro per esempio per quella più sentita, sentita c'è cioè più gente, più, sentita, più, più persone, persone che vogliono, vogliono partecipare, partecipare. Eh, noi diamo, diamo libero spazio a, a qualsiasi, a qualsiasi, qualsiasi idea, l'abbiamo sempre fatto, non siamo mai stati, come si dice, No, abbiamo dato sì, abbiamo sempre dato la possibilità a tutti, tutti quanti, in uno spazio è... libero, anzi, eh, ci dispiace che invece non, non ci si siano, io mi ricordo quando c'erano telefonate continue, sì, non, certo, non riuscivamo certo, nemmeno a parlare. Sì, abbiamo preso la voce, ma noi eh, veramente erano ore di telefonate continue, era bellissimo, ma questo ci riconeremo che Va bene, va bene, noi, noi vi salutiamo, salutiamo tutti, vi diamo un abbraccio. Siamo contenti appunto che anche Angelo... E domani troverete il video con il taglio iniziale il della, della musica, della insomma. Ah, Dio. video. Eh sì, c'è il video iniziale, Dio quindi poi così, partirà direttamente con la Damedeva e con Dio. E con, e Dio. con questo, questo pensiero che Dio non ce ne voglia, voglia se, abbiamo se abbiamo scherzato. Buona vita a tutti, come disse anche l'androide eh, interpretato da Angelo, l'androide del film Blade Runner, nella sua battuta finale, che poi è, è stata cambiata è giustamente da Angelo, e che dice... È tempo, è tempo di vivere veramente. Eh sì, è arrivato veramente il tempo di vivere. Buona vita a tutti, forza, coraggio. Grazie, Grazie Angelo, ci vediamo. vediamo, buonanotte a tutti. A prestissimo, un abbraccio grande a voi e al pubblico della Mucca Pazza.